Per questa puntata di Inside Bo siamo andati nella sede centrale di Leila, la biblioteca degli oggetti, in via Serra a Bologna. Qui puoi prendere in prestito oggetti proprio come i libri in biblioteca. Abbiamo intervistato Antonio Beraldi, uno dei fondatori, che ci ha raccontato di questa realtà. È nel lontano 2015, con appunto la, la compagna che avevo, proviamo a eh, tirar fuori dal cassetto questo sogno che avevamo di questa biblioteca degli oggetti. Ne avevamo sentito parlare da un articolo dell'Internazionale in cui si parlava di questa cosa che per noi era una genialata, cioè eh, un posto dove si potessero prendere in condivisione gli oggetti come si prendono i libri in biblioteca. Abbiamo scritto il progetto e l'abbiamo mandato all'ufficio di cittadinanza attiva e nel giro di 15 giorni eh, ci hanno convocato, noi abbiamo inaugurato poi Leila il 16 aprile del 2016. Poi tutto prende una, un là diverso, una sezione diversa quando siamo riusciti a, a vincere un bando e ad avere questa sede. Ha ripreso il cammino, il sogno di diventare un vero servizio cittadino noi si fa una tessera, ma questo non implica il fatto che puoi iniziare ad utilizzare la biblioteca, perché la seconda cosa più importante che ti dà diritto ad utilizzare la biblioteca è che ognuno mette in condivisione un proprio oggetto, fino alla fine dell'anno. Alla fine dell'anno poi puoi decidere di riprendertelo, oppure di rinnovare il servizio e, e di continuare ad utilizzare la biblioteca. Questo ti dà diritto ad utilizzare tutto quello che c'è. Prenoto, vengo, prendo, utilizzo e restituisco proprio come un libro di una biblioteca. Chi fa la tessera ha una tessera con un numero e sul sito c'è l'elenco degli oggetti. Se sono in prestito sopra c'è un banner con scritto torno presto, altrimenti ti serve il trapano, clicchi sul trapano, metti il tuo nome, il cognome e il tuo numero di tessera e lo prenoti. Dopodiché ti arriva una mail con gli orari di apertura di Leila e ti dice, passa a prenderlo, il primo giorno utile è questo. Lo puoi tenere massimo un mese e lo puoi rinnovare una volta sola. Le cose per neonati barra bambini si possono tenere fino a massimo di sei mesi. Mi piace dire che l'assicurazione siamo un po' noi, cioè l'associazionismo serve a questo, no? a fare delle cose insieme. In che modo? Leila parte dei soldi che riceve dai tesseramenti lo mette da parte. Quella è la nostra garanzia, diciamo così, nei confronti dell'oggetto. Abbiamo lanciato la campagna Mi Illumino di meno di Caterpillar su RAI Radio 2 e quindi questo ci ha dato una grande visibilità. Eh, tale che alcune, alcuni paesi, alcune città poi ci hanno chiesto di aiutarli a sviluppare il progetto, quindi poi è nata lei la formigine in provincia di Modena, abbiamo dato una mano a zero la biblioteca degli oggetti di Palermo, abbiamo, abbiamo costruito una comunità abbastanza particolare, grande, piccola, insomma dipende dai punti di vista. I Leila in Europa, quando noi siamo partiti, erano otto. C'era Leila a Berlino, Leila a Barcellona, Innsbruck, eh, insomma, erano otto. E dopo un po' di tempo, dopo un paio di anni, c'è stata questa ragazza Ana di eh, Leila Vienna che ha fatto una ricerca sociologica per la sua, il suo dottorato su queste iniziative che nascono dal basso di Biblioteca degli Oggetti e eh, ne aveva censite una, una ventina e, e una cosa che è figo, ogni tanto succede ed è bello, e mia, il feedback che ci ha lanciato è guardate che la maggior parte dei là in Europa guardano Bologna, perché? Perché siamo stati capaci da, una, da un certo punto di vista, ma anche Bologna è una città molto recettiva, vi siete ramificati molto velocemente nella città, avete stretto collaborazioni sia col pubblico che col privato. <musica> Abbiamo firmato questa convenzione con le biblioteche, quindi a breve verrà lanciato questo servizio ufficializzato questo servizio per cui dentro sala borsa accanto ai libri ci saranno anche gli oggetti e questo per noi è un traguardo è, è una nuova partenza e quindi questo è molto velocemente <ride> come siamo arrivati ad oggi e come siamo partiti